Ketolite è un integratore alimentare per la perdita di peso creato per coloro che hanno incontrato frustrazione e fallimento nei loro tentativi di perdere peso. Ketolite contiene forti antiossidanti naturali che eliminano le tossine dal corpo, garantendo una perdita di peso rapida e naturale. Le persone in sovrappeso trovano difficile iniziare a perdere peso. Anche se si segue una dieta equilibrata, si riduce l'apporto calorico e si fa esercizio fisico regolare, è possibile che non si raggiunga il risultato desiderato.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 I bruciatori di grasso termogenici e gli stimolatori energetici dell'integratore offrono un approccio completo che accelera il processo di combustione dei grassi e consente di ottenere risultati più rapidamente rispetto alla sola dieta e all'esercizio fisico. Light sopprime la fame, stimola la termogenesi, facilita la perdita di grasso e dà energia. Di conseguenza, perderete peso, la vostra autostima migliorerà, potrete indossare i vestiti che non vi stanno più e tutti vi diranno quanto siete magri e belli.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 Per quanto riguarda l'uso di Ketolite, va detto chiaramente che un effetto buono e duraturo richiede un uso regolare e corretto. L'azienda consiglia di assumere una capsula due volte al giorno, con un pasto e un bicchiere d'acqua. Ma attenzione! Se avete intenzione di acquistare Ketolite, un avvertimento importante che dovete sapere è quello di fare attenzione al sito web da cui acquistate Ketolite, perché Ketolite è venduto solo sul sito ufficiale. Questo integratore sta avendo molto successo quindi, per questo motivo, molte persone lo stanno vendendo contraffatto in molti negozi. Perciò, per aiutarvi, ho lasciato il link al sito ufficiale nella descrizione di questo video, in modo che possiate essere sicuri di ricevere il prodotto originale. Basta cliccare sul link per essere reindirizzati al sito ufficiale del produttore e poter effettuare l'ordine. Una volta compilato il modulo, attendete la chiamata di un agente che confermerà il vostro ordine. Dovrete pagare il prodotto solo quando lo riceverete a casa. Ketolite è ora al prezzo promozionale del 50% di sconto. Ma affrettatevi. Migliaia di persone in tutto il mondo stanno scoprendo gli effetti sorprendenti di Ketolite e ordinano fino a 6 unità o più alla volta. Per mantenere la qualità del prodotto, ogni anno vengono prodotte solo 1500 unità. Ciò significa che la domanda può superare rapidamente l'offerta. È quindi necessario agire rapidamente per acquistarlo prima che le scorte si esauriscano. Ecco, questo è tutto. Ho voluto registrare questo video, innanzitutto per dirvi di fare attenzione al sito web dove stat per acquistare Ketolite e inoltre, se acquistate il prodotto, fate il trattamento esatto e prendetelo sul serio. Ricordate che l'eccesso di peso provoca gravi complicazioni per l'intero organismo in assenza di un trattamento adeguato. Per evitare conseguenze irreparabili in futuro, iniziate il trattamento il prima possibile. Spero davvero che questo video vi abbia aiutato e spero anche che Ketolite vi aiuti davvero molto a migliorare la vostra salute. Grazie mille per averlo guardato.